Buongiorno e bentornati a Medicina 33 Allora, una coppia che ha già dei figli e non ne desidera oppure non può averne altri una patologia che sconsiglia eh, alla donna una gravidanza per un certo periodo di tempo in genere la soluzione eh, che viene presa normalmente è la pillola anticoncezionale però talvolta neanche questa è una soluzione praticabile magari per ragioni eh, di salute Bene, eh, esiste la vasectomia ma di che cosa si tratta? È reversibile. Di questo parleremo con il nostro ospite in studio di oggi, che è il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno a voi, Professore. grazie per l'invito. Urologo, andrologo, ASL, Roma 2. Allora, senta, noi invece parliamo, abbiamo detto, di vasectomia. Eh, però non sono tanti gli uomini che si sottopongono alla vasectomia, nonostante poi magari utilizzino dei sistemi anticoncezionali. Perché? Sì, la, diciamo che la vasectomia è una procedura chirurgica mini-invasiva, ambulatoriale, Molto diffusa nei paesi anglosassoni e nei paesi del nord Europa. In Italia purtroppo non c'è questo eh, concetto della vasectomia e della prevenzione eh, della fertilità. Eh, ma perché? È un problema culturale? Un eh? problema culturale probabilmente. Mm. Allora, vediamo un filmato che ci spiega in cosa consiste la vasectomia. Allora, ecco, allora. Vediamo, ci sono questi piccoli dotti che si chiamano dotti deferenti, tubicini, che portano. Gli spermatozoi verso la prostata dove incontrano la, il liquido seminale vengono pinzettati facendo una piccola anestesia locale, viene tirato fuori il dotto deferente, viene sezionato, cauterizzato, quindi bruciato all'interno in modo da eh, chiudere il lume del tubicino e poi viene eh, tagliato. L'intervento è un intervento molto molto semplice, si effettua in circa 4-5 minuti: è una procedura completamente ambulatoriale. Completamente ambulatoriale, poi si esce ed è tutto normale. insomma il dolore. Cons cose. consigliamo sempre un riposo di 24 ore, un Vabbè, po' di ghiaccio un... in locale, ma niente di che. È un intervento. Allora, il problema vero è che una delle paure è che non sia reversibile. C'è una reversibilità della vasectomia? Perché poi dice, nel momento in cui una persona desidera poi avere un figlio invece poi non, non si riesce ad averlo abbiamo un filmato che ci fa vedere in realtà che potrebbe essere reversibile Ci spiega sicuramente lei perché... è una procedura ecco. chirurgica reversibile basta anastomizzare gli due estremi dei dotti sezionati che significa anastomizzare? attaccare, ecco, detto okay. in modo molto semplice <ride> si possono attaccare tra di loro ah, oppure, si attaccano praticamente Bravissima, eh? oppure si possono eh, attaccare come abbiamo detto a livello eh? dell'epididimo e quindi favorire l'afflusso degli spermatozoi verso la prostata per l'emissione con il liquido seminale. Non è vero che una coppia che ha avuto una vasectomia non può avere dei figli perché comunque sia si possono effettuare sempre dei prelievi di spermatozoi a livello dei testicoli facendo una, eh, un piccolo prelievo si chiama microtese, sempre ambulatoriale e provvedere ovviamente a una fecondazione medicalmente assistita. Ecco, nel caso che magari non funzioni questo ri riattaccare... di. Assolutamente, dicendo. oppure eh. che il paziente non voglia effettuare un, di nuovo la reversa vasectomia ok assolutamente certo in quel caso cioè, voglio un figlio ma non ne voglio un altro per dire adesso la dico malamente certo, però certo. insomma questo è idea. allora uno dei problemi forse per cui eh, in italia non, eh, non si è particolarmente predisposti alla vasectomia come sistema anticoncezionale è la paura che poi possa in qualche modo eh, interferire con la potenza sessuale? No, assolutamente falso perché la potenza sessuale è strettamente correlata a un meccanismo vascolare a livello delle arterie del pene e a un assetto ormonale che comunque rimane invariato. La produzione del testosterone nello specifico e degli ormoni maschili non viene alterata da questo piccolo intervento ambulatoriale. Perché c'è un problema di tipo psicologico, forse, no? Più che altro. Assolutamente, ma comunque sì, anche una, una vasectomia prevede l'emissione del liquido seminale. Non ci sono all'interno del liquido gli spermatozoi, ma il liquido nel momento dell'eiaculazione esce normalmente. Senta, quindi abbiamo detto non è dolorosa e non è un intervento impegnativo? Assolutamente molto molto facile nelle mani esperte. È un intervento che si effettua senza bisturi. Si usano due piccoli strumentini chirurgici che prevedono il pinsettamento del dotto deferente, previo una piccola anestesia locale, la eh, fuoriuscita del deferente dalla cute e la sua sezione. Senta, è un anticoncezionale sicuro? Diciamo che nei primi 5-6 mesi è ancora insicuro perché nella porzione prossimale, quella che va verso la prostata, all'interno del dotto deferente rimangono delle cellule germinative, rimangono degli spermatozoi. Quindi nei primi 5-6 mesi ancora c'è la possibilità dopo una vasectomia di avere una gravidanza. Dopo quel periodo assolutamente è un metodo anticoncezionale estremamente efficace e sicuro. Eh, professore, il Sistema Sanitario Nazionale passa questo tipo di intervento? Assolutamente sì, è previsto nel nomenclatore delle prestazioni chirurgiche, almeno nella Regione Lazio, come un intervento eh, totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Basta rivolgersi a un andrologo che ha competenze chirurgiche effetto a questo tipo di procedura per avere la completa assistenza. Grazie professore, grazie, grazie con questo vi saluto e come sempre vi do appuntamento con Medicina 33. Arrivederci.